<tose> il cappellano germano vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il mondo libero con l'aiuto di Sto cazzo e di alcuni marines. Dio porco ci si arrapa con i marines perché mi rivolgo a voi che non otterrete mai nulla dalla vita. <tose> <tose> Basta che io stia zitta un attimo e tu incondi tutto quello che ti passa per la vagina, l'urida cacca. Cosa Cosa? cosa? Ma che cazzo Dice Ivari! Consegna a quel moccioso l'elenco delle tue fantastiche segherie. In altri termini, l'oggetto che hai deciso di chiamare Diario del Donbino. distruggi questo dio! Dio! Ma che rara è mai questa? Credo che tu non faccia ridere. Come puoi dirmi una cosa simile? Nel frattempo, Hitler continua ad assumere droghe. In tutto, Hitler assume oltre 70 tipi di droghe pesanti durante la Seconda Guerra Mondiale. Quali sono gli effetti di que queste droghe? It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm going to call Child Protective Services. It's time to stop.